E partiamo subito dai bonus edilizi con le istruzioni per le detrazioni nella dichiarazione dei redditi 2022 e ancora i bonus prima casa under 36 con la scadenza del 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'assegno unico 2022, quale permesso di soggiorno per i cittadini stranieri è valido per la domanda? L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il furto dei dati, a nessun attacco hacker all'agenzia delle entrate e infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dai bonus edilizi, le istruzioni per le detrazioni nella dichiarazione dei redditi 2022 sono state pubblicate. Dall'Agenzia delle Entrate una vera e propria guida alle agevolazioni nella circolare numero 28 del 25 luglio 2022, un documento di prassi dedicato al bonus ristrutturazioni, al sisma bonus, al bonus verde, al bonus facciata, all'eco bonus e al super bonus 110 Vediamo che, per quanto riguarda i bonus edilizi, sono state pubblicate le istruzioni per le detrazioni nella dichiarazione dei redditi 2022. La circolare numero 28 del 25 luglio 2022 dell'Agenzia delle Entrate segue la prima parte delle indicazioni già fornite. Su detrazioni, crediti di imposta e deduzioni, il documento di prassi può essere definito una vera e propria guida alle detrazioni relative ai bonus appena indicati. L'amministrazione finanziaria repiloga anche le istruzioni da seguire per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per la posizione di del visto di conformità relativo all'anno 2021 passiamo al bonus prima casa under 36 scadenza 31 dicembre 2022 per l'acquisto l'articolo di Rosi D'Elia e fa il punto sul bonus prima casa per under 36 scadenza il 31 dicembre 2022 per l'acquisto. L'agenzia delle entrate riepiloga regole e benefici in una brochure pubblicata il 25 luglio. Da quali sono le agevolazioni agli immobili a cui sono applicabili una mini guida con tutte le informazioni utili. Vediamo quindi che, per quanto riguarda il bonus Under 36, la scadenza per l'acquisto attualmente è fissata alla fine dell'anno, ovvero al 31 dicembre 2022 dall'agenzia delle entrate ci sono i tempi i requisiti e le regole da rispettare che sono sintetizzati in una brochure pubblicata sul portale istituzionale il 25 luglio da quali sono i benefici a cui si ha diritto alle tipologie di immobili a cui sono applicati c'è quindi una mini guida per punti che è scaricabile attraverso il box che è presente all'interno dell'articolo Proseguiamo con l'assegno unico 2022. Quale permesso di soggiorno per i cittadini stranieri è valido per la domanda? Fa il punto Rosi D'Elia sull'assegno unico 2022. Con quale permesso di soggiorno i cittadini stranieri possono presentare la domanda e a chi spetta? Risponde l'Inps con il messaggio numero 2951 del 25 luglio 2022. Si fa chiarezza su i requisiti da rispettare per ottenere il sostegno alla genitorialità. I dettagli sono anche in questo caso all'interno dell'articolo. Diamo conto infine degli sviluppi sulla vicenda di ieri relativa al furto dei dati Sogei. Nessun attacco hacker all'Agenzia delle Entrate. Nella serata di ieri 25 luglio 2022 è arrivato il comunicato stampa di Sogei. Il partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce che non c'è stato alcun attacco hacker né sono stati sottratti i dati all'amministrazione finanziaria, dai primi accertamenti viene quindi escluso il presunto attacco Informatico all'interno dell'articolo si può leggere il comunicato stampa di Soggei. Resta in ogni caso attiva la collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Polizia Postale al fine di dare il massimo supporto alle indagini in corso. Proseguiamo con l'ultima parte della rassegna stampa, che è dedicata all'economia, attraverso la pagina curata dal corriere.it. La Russia ridurrà a zero il gas per l'Europa, Bruxelles la corsa a ridurre i consumi, nell'articolo di Francesca Basso. E poi aiuti bis, bonus 200 euro, taglio dell'iva su carne e pesce, sconti sulla benzina, le misure. Per quanto riguarda invece i numeri del giorno, bonus psicologico da 600 euro, via alla domanda, a chi spetta e come richiederlo. E poi 77 beni culturali il Colosseo vale 77 miliardi di euro e fa crescere il PIL per quanto riguarda l'aerospazio e i satelliti parte la sfida europea Elon Musk ha firmato l'accordo eutelsat -One Web e per quanto riguarda invece gli articoli della rubrica opinioni taxi, balneari e PMI ce la farà Salvini a tenere tutto insieme il quesito apre l'articolo di Dario Di Vico. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è quello di apertura e si intitola La Russia ridurrà a zero il flusso di gas all'Europa, l'UE e la corsa a ridurre i consumi. è Di Francesca Basso e fa il punto su quelli che sono stati i nuovi interventi di riduzione del gas. Si tratta di una riduzione di 33 milioni di metri cubi al giorno. Rispetto ad una capacità giornaliera di 167 milioni di metri cubi a questo intervento risponde l'Europa con alcune misure che verranno prese e che potrebbero consistere nel taglio dei consumi del 15% del gas obbligatorio in caso di emergenza e volontario dal 1 agosto al 31 marzo